for Padova for the TEDx I'm charging uh, That's what will bring with us 10 kg of technology Uff Devo dire che ho perso l'abitudine a stare negli aeroporti Sì, anch'io Ho iniziato a confondermi a non De quali dati avevo se avevo bisogno per muovermi all'interno dell'aeroporto fortunatamente il setting col mio marsupio cioè, mentre mi ripasso il mio bel ci vediamo dopo laptops must be safely stowed for takeoff laptops la be safely stowed for takeoff laptops must be safely stowed for takeoff laptops must 4 ore. stowed for takeoff laptops must be safely Arrivati alla Sheraton di Milano Dove sta Doha? Bellissimo, sono vere Sì, sono vere Figata eh. Benvenuti Nella nostra stanza Uh, carino Utile Niente male, devo dire si vede che siamo in Italia Un gran, bello specchio, sempre utile <ride> bella Anche un bel tavolo Sedie comode mm, Già immagino che cosa poterci fare lì Altro specchio Un bellettone comodo E una bella finestrona enorme Luce Luce luce luce luce Come si accende? Non so come si accende Comforti. Steve mori Perché continui a riprendermi Non mi riprendere Fatti gli affari tu lasciami stare un attimo Comunque vista aeroporto vista posteri Panino, cioè tramezzino. Mm. Devo dire che la cosa più figa di aver affittato una camera allo Sheraton è proprio il fatto di non avere il trauma di dover arrivare in un aeroporto a mezzanotte, doversi prendere un taxi cercare, portarsi le valigie dietro, cercare il posto, arrivare, fare i check in e perdere ulteriore tempo. Con lo Sheraton direttamente a, abbiamo la segnaletica all'interno dell'aeroporto dell Milano-Malpenta e quindi siamo arrivati, non ci siamo dovuti neanche troppo infreddolire già una magliettina termica è bastata ed è direttamente da dentro l'aeroporto Comodo? Bello Beh di solito effettivamente ce siamo fatta un pochino più pesante sui arrivi <ride> però d'altronde 4 ore di volo non sono neanche tante Anzi? Anzi Allora, io Abbiamo un Uno di ringola un prenderei pingolo, Un ringola Un ringola Acquapanno sì. Ma adesso in Italia Esiste un liquore che io amo Che in Canaria non esiste Cioè, esiste nel mondo, ma nessuno lo compra, nessuno se lo fa importare, che si chiama Saint-Germain. Adesso io cerco qualcuno che mi venda una cassa di Saint-Germain perché la voglio portare in Canaria e farla assaggiare a tutte le persone che vengono a casa nostra e ubriacarmi perché non mi ubriaco mai, cioè non, non bevo alcol se non è Saint-Germain. E quindi ho intenzione di alcolizzarmi, cioè non alcolizzarmi. Ho intenzione di godermi un, un saint Germain spritz di tanto in tanto, quindi sarò ben felice di prendermelo da, di prenderlo da qui e spedirmelo a casa. E probabilmente, magari, non so, i canari inizieranno a, a bere saint Germain, anche se dubito perché non è barato. E alle canarie gli piacciono le cose e non è una bottiglia tanto chip però è buonissimo non, sto, non mi hanno pagato per fare pubblicità a, a questo liquore però vi consiglio assolutamente di assaggiare almeno una volta nella vostra vita un Saint Germain Spritz quindi l'obiettivo di questi 5 giorni a Milano cercare qualcuno che ci spedisca una cassa di Saint Germain a Tenerife Ui, sei riuscita a chiamare la reception? Non, non abbiamo il wifi allora, qui abbiamo delle salviettine, breakfast order, come funziona? aree sanificate. Oh carino, c'è anche la pen di abiti. Abbiamo anche un ferro da stiro, un accappatoio, la gruccia di legno. Niente male il nostro bagnetto? oh, dit bravo! Grande! Bene. posso sempre vedere cosa c'è. Uh, la netta. Certo, ragazzi, quella ha due lame. Eviterei proprio di utilizzarla, però in casi estremi abbiamo anche la crema depilatoria. Ah, due kit. Uh, cotonfioca. Grande cotonfioca. La... Due mezzi litri d'acqua. Questo acqua. A proposito del nostro fetish. Per gli interni, l'arredamento. Funziona così: noi scegliamo una stanza d'albergo perché immaginiamo tutti i posti in funzione del fatto funzione. di quanti posti abbiamo in cui si possa fare. È arrivato il momento di tirare fuori i giubbotti. Odio viaggiare. Nei posti freddi perché non ci entra niente, pensate quanti bikini ci possono stare al posto di un cappotto così grande! Pensate quanti bikini! Ah! Mm. No, Siamo rimasti belli! Sono le 3 e 18 ancora presto per eh. no, 18 orario giusto 13 No, No, 18 orario giusto 18 18 spinge oggi abbiamo anche un bel cielo blu dietro le nuvole e ci aspettano 240 km da aeroporto Milano fino a Padova quasi centro, no a Terme il cielo è più azzurro che a te Siamo venuti ad Abano Terme e il nome già doveva farmici pensare e siamo venuti in un posto dove chiunque ha una terma da qualche parte nascosta sotto il giardino senza un costume quindi adesso compriamo un costume costume, guarda ci sono anche le un costume, un costume da donna un costume da donna mannaggia io da bambina me lo devo fare... Uh, dunque, ieri... Ah Stefano si fa sempre pari di dosi di caffè come se fosse droga. Andiamo a fare colazione, otto e mezza, Anche oggi giornata impegnativa. Dovamo fare il vlog che non è possibile, quindi... No no, acconti per me, è una volta che ci sei. Dai! Stai facendo? Il mio vlog il nostro vlog, okay. dai andiamo a fare colazione, oggi è giornata impegnativa subito la popolazione andiamo al cinema Porto vostra a fare le prove poi facciamo pranzo, legge. e poi Ted Ex uh, la mascherina buongiorno ah! Cazzo! ho dimenticato la mascherina uh KIA, il chi di KIA, fantastico le bacche di Gordi oh, no, sì. meringhe faccio degli yogurt poi a colazione e di c'è salmone sì. fantastico mm, sì. ciao ciao 是 Mmm, ma non Lo dico dipende uh, che un certo. di molto più di quelli che vi ha chiesto.